Ciao a tutti, oggi facciamo le castagne al forno prendete le castagne e praticate un taglio così, sulla pancia della castagna non troppo profondo così e le mettete in una ciotola una volta che avrete praticato il taglio a tutte le castagne prendete dell'acqua fresca e andate a ricoprirle così e le lasciate in ammollo per un paio d'ore trascorse le due ore alziamo le castagne dall'acqua e le andiamo a tamponare un panno così non devono essere del tutto asciutte ma dobbiamo solamente togliere l'acqua in eccesso e disponiamo su una teglia Così. Ora prendiamo un foglio di carta forno e lo andiamo a bagnare con l'acqua, lo strizziamo per bene, così. E andiamo a ricoprire le castagne. Questo permetterà alle castagne di cuocere più facilmente. E adesso andiamo ad infornare. Nella parte centrale del forno, per un quarto d'ora con la carta da forno sulle castagne. Attiviamo un quarto d'ora e poi togliamo la carta da forno. Trascorsi i 15 minuti andiamo ad eliminare la carta da forno. Come vedete le castagne già iniziano ad aprirsi. Chiudiamo e aspettiamo altri 10 minuti circa. Okay. trascorsi gli altri dieci minuti andiamo a sfornare le castagne eccole qui scotto eccole qui chiudiamo le castagne bollenti in un panno Così. e le teniamo così per 10 minuti circa. Trascorsi 10 minuti, ecco qua le castagne, facili da sbucciare e perfettamente cotte. E soprattutto alla temperatura giusta per essere mangiate. Grazie per aver seguito questa video ricetta. Ciao, alla prossima! Ciao!